Come? Vi aspettavate un intro figa? <ride> Ma tanto i miei video non li guarda nessuno. <ride> allora vogliamo mostrarvi questo video. Ma è cambiata soprattutto una cosuccia che ha detto... Con la polizia postale. Però vi lascio adesso, prima del telegiornale, ad un saluto alquanto scherzoso. Anno 2020. Ok, ammetto di aver fatto questa intro solo per tirarmelo un po', infatti, cioè, la tazza è anche vuota, non c'è niente dentro, cioè, stavo facendo finta prima, capito? Perdonatemi, montatori. Lo vedi com'è? Lo vedi, eh? Ha fatto tutta sta scenetta del c***o per dire, per potersela tirare, del fatto che per una volta all'anno qualcuno si un suo video. Cioè, ti rendi conto a che livello siamo arrivati, a che livello di monnezza siamo arrivati? Ma che ti frega, tanto ti paga? Che poi ci ha manca la spunta blu. Ma infatti... Che tristezza, benvenuti in questa nuova puntata del Lo Scrodo. Lo, lo scrodo? Ma che cazzo? <ride> lo sfogo! Il format è nato per farvi sfogare di tutte le frustrazioni della vita, di bla bla bla bla bla. bla beh, lo sapete ormai, cioè, non è che c'è bisogno che ogni volta lo ridico, cioè, non, non c'ha senso. Guarda che tutto questo nervosismo. Luogo, eh. qualche giorno fa sia sul mio instagram che su quello di scuola.net vi ho chiesto questo ciao compagni di scuola come state? allora se avete qualcosa da raccontarmi di imbarazzante o che vi ha dato particolarmente fastidio della maturità scrivetemelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata dello sfogo non ricordavo un c***o di quello che avevo deciso e scritto nella tesina una volta mi è successa una cosa simile la prof davanti a me aveva una scollatura che non riusciva a farmi ragionare bene Occhioni lacrimosi Tra, da, da, da, da. Ma perché a me ste cose mai? Cioè ai miei tempi erano tutte anziane e coperte eh, Vabbè oddio pure se fossero state scoperte mm. Però non hai specificato l'età della prof Tanta roba Dove ho sbagliato con lui? Sapevo che quel giorno non dovevo bere. Preferisci che io ti parli dello stimolo irrefrenabile di andare a defecare o altro? Ma guarda, ti ringrazio come se avessi accettato. Non. Se lo rifaccio, disiscrivetevi. Io ho fatto tardi per fare colazione. Falle. Sono giapponese. Io ho fatto tardi per fare colazione. Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Ma poi fa tardi alla maturità per fare colazione, cazzo. Ma io, oh, ma dove vivemo? Poi dici che il mondo va a Hai fatto bene, perché hai risaputo che la colazione è il pasto più importante. Il non poter festeggiare con i miei amici dopo e fare casino. Vabbè, più in là li inviterai, vengo anch'io. Così poi no. ci ubriachiamo, no. spacchiamo tutto? Arraggiamo al suolo questa no. merda di cazzo! Allora... Non vedo l'ora. Il compagno che era sempre presente per andare a prendere il caffè alla commissione. Che dire in questi casi... Non capire le domande dei professori a causa della mascherina Vabbè, dai, la potevano togliere No? E eh, se non sta un metro e mezzo, no? Eh, allora... Ho dimenticato di inserire latino nel mio discorso E non mi è stato chiesto Ammazzao. Oh. Com'è che si diceva in questi casi? Pus spero che questa nuova puntata dello sfogo vi sia piaciuta io mi invito a iscrivervi sia a questo canale che al canale di scuola tv mettere mi piace alla pagina facebook di scuola.net che ormai gestisco anche io però non ditelo al social media manager Shh. seguirmi sul mio instagram e su quello di scuola.net su quello di scuola.net abbiamo la spunta quindi lo riconoscete Oh, you... <ride> com'è che li chiudevo questi video? Ciao.